Ciao da Laura di Kairos Comunicazione e benvenuto in questo nuovo video. Oggi parleremo di brand, autenticità e coerenza. Ma prima di proseguire ed entrare nel vivo del nostro video di oggi ti ricordo che in descrizione trovi il link per chiedere la nostra ora di consulenza gratuita e che se vuoi continuare a seguirci devi semplicemente iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Ma quindi dicevamo business autenticità e coerenza. Che cosa significa? Significa che oggi sempre di più le persone sono portate a seguire e a affidarsi quelle aziende che riescono a rimanere autentiche rispetto al loro messaggio di valore. Che cos'è il messaggio di valore? È in qualche modo la promessa che ognuno di noi come azienda o come professionista fa ai propri clienti e lo rappresenta e lo dovrebbe rappresentare quello che è proprio l'anima dell'azienda e cioè i suoi valori. Cerco di spiegartelo in un modo un po' più semplice con un esempio. Se sosteniamo di essere un'azienda green attenta al risparmio energetico e all'ambiente è chiaro che non possiamo limitarci a dirlo nella nostra comunicazione ma dobbiamo essere attenti a metterlo in pratica nelle nostre azioni e quindi nella fase del ciclo produttivo nella fase nella quale per esempio noi andiamo a produrre i nostri prodotti, nelle modalità attraverso le quali confezioniamo il nostro prodotto e nelle parti per esempio relative alla tipologia di logistica che decidiamo di adottare. Ecco, deve esserci omogeneità e coerenza all'interno della nostra comunicazione e all'interno della nostra azione aziendale. Perché le persone sono sempre più propense, i consumatori, i clienti, a seguire quelle aziende nelle quali non c'è, eh, diciamo, questo scollamento tra ciò che dicono e ciò che effettivamente fanno, ma che quello che dicono e le proprie azioni eh, come aziende, come professionisti eh, sono strettamente legate attraverso questo appunto patto di coerenza e di omogeneità. Quindi ricorda che i tuoi valori e il tuo messaggio devono corrispondere al 100% a ciò che fai perché in questo caso la, la verità la coerenza andrà a premiare la tua comunicazione e anzi i dati lo dimostrano proprio che eh, i consumatori i clienti eh, sono anche propensi a spendere qualcosa in più e a non abbandonare quelle aziende alle quali riconoscono questa coerenza nel valore tra comunicazione e azione e tu ti è mai chiesto in che modo sei coerente con quello che fai e con quello che dici se ti è piaciuto questo video lascia un like e condividilo, se vuoi richiedere la nostra riconsulenza consulenza gratuita ti ricordo che puoi farlo cliccando nel link in descrizione, se invece vuoi continuare a seguirci non ti resta che iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Ciao e alla prossima!